ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arroganina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa maionese. Dai ditelo, chi è che non ha mai mangiato in vita patatine con la maionese? Oggi vediamo insieme come si prepara una deliziosa variante fatta in casa con ingredienti semplici piuttosto di andarla a prendere al supermercato con mille schifezze. È veramente facile e veloce. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa velocissima ricetta ci serviranno due tuorli d'uovo sodi. Per ottenerli abbiamo aspettato che l'acqua bollisse, dopo li abbiamo lasciati cuocere 9 minuti, 150 ml di olio di semi di mais, un tuorlo d'uovo crudo, succo di mezzo limone, un cucchiaio di aceto di sidro di mele, un pizzico di sale. Tutti gli ingredienti in questa ricetta sono biologici. Per prima cosa mettiamo dentro una ciotola i nostri tuorli sodi, aiutandoci con una forchetta li schiacciamo per bene il più possibile. Fatto ciò aggiungiamo il tuorlo crudo. Puliamo per bene la nostra forchetta e ora perché la nostra maionese tenga il suo colore bello giallo dobbiamo usare esclusivamente un cucchiaio di legno. Mescoliamo per bene. Poi prendiamo un pezzo di scortex e iniziamo ad aggiungere poco alla volta il nostro olio. Lo mettiamo su così nel caso che adesso un pochino di olio verrà assorbito. Comunque ne aggiungiamo un pochino alla volta e quando verrà assorbito ne aggiungiamo ancora. importante è mescolare sempre in una direzione. A questo punto non ci rimane altro che aggiungere alla nostra maionese un cucchiaino di succo di limone e un cucchiaino di aceto di sidro di mele. Ora non ci rimane altro che continuare a mescolare per bene. Questa maionese ragazzi la stiamo facendo proprio come le facevano le nostre nonne una volta con ingredienti super naturali. A questo punto continuiamo ad aggiungere l'olio finché non arriviamo a metà del suo peso. Ora è giunto il momento di aggiungere il sale. Qui ragazzi è totalmente a piacere perché ci può essere chi la vuole più sapida o meno sapida. E poi anche un cucchiaino di succo di limone. Anche qui è tutta scelta, perché uno la può volere più aspra o meno aspra. Continuiamo a mescolare per bene. A questo punto aggiungiamo ancora un pochino di olio. E continuiamo ad aggiungere l'olio finché non lo finiamo. Ecco ragazzi come si deve presentare la nostra maionese dopo aver aggiunto tutto l'olio. Come vedete ha una consistenza letteralmente perfetta e un colore pazzesco di un giallo veramente acceso. Ma guardate com'è venuta bene la nostra maionese! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso ci gustiamo questa delizia di una maionese! ragazzi è spettacolare è morbidissima vellutata al punto giusto ha il giusto sapore di sale l'aceto non copre tutto dà un aroma più particolare dopo il limone non sovrasta il gusto della maionese ma ne smorza quello dell'uovo insomma ragazzi veramente è una maionese favolosa proprio come la facevano una volta e la dovete assolutamente provare